A Bologna come si sta? A Bologna si sta benissimo, come ti dicevo sto in campagna in realtà Ma che, che differenza c'è dal punto di vista, tu che comunque Torino l'hai vissuta anche dal punto di vista culturale e artistico in maniera abbastanza intensa Che differenza c'è fra l'atmosfera la, ecco, artistica, culturale di Bologna e di Torino? Ma sono due città completamente diverse, eh, sono due città completamente diverse storicamente, socialmente, architettonicamente, certo. urbanisticamente in realtà. Bologna sì. è una città eh, di impianto medievale, con un centro storico molto ristretto, con questa oh, situazione urbanistica che si è sviluppata concentricamente sì. verso, dal, da un centro verso una periferia, una città universitaria in cui un terzo delle persone sono studenti dell'università, questa tradizione millenaria dell'università più antica d'Europa. Eh, Torino invece è una città barocca, una città che si sviluppa attraverso assi, sì. eh, che vabbè, ovviamente derivano dall'impianto romano, certo. però sono perpendicolari, grandi viali sì. alberati, completamente diversi, una città post-industriale, una città che ha completamente rivissuto una nuova era dopo mm. le Olimpiadi del 2006, eh, una città, se vogliamo, anche post-proletaria e quindi sì. con un'abitudine alla, alla uh, frequentazione degli spazi espositivi, se vogliamo entrare più nel dunque, un'abitudine uh, alla frequentazione degli eventi culturali completamente diversa. Pertanto che Torino sia stata la capitale dell'arte contemporanea, certo. dall'arte povera, dal castello di Rivoli, ruoli centrali che hanno avuto alcune istituzioni pubbliche e private nella storia recente dell'arte contemporanea, il pubblico dell'arte è completamente diverso. Bologna è una città in cui, grazie a magari l'ambiente culturale, l'antagonismo, anche i concerti, la musica, l'abitudine alla frequentazione dello spazio eh, culturale su, in genere, che va da, da, dalla musica alla performance ai musei di arte contemporanea, è completamente diversa. Qui c'è una risposta del pubblico completamente diversa da Torino, c'è un'attenzione e soprattutto, riuso questo termine, un'abitudine alla mm. frequentazione dello spazio espositivo che è, per chi arriva da fuori è molto interessante, <ride> anche diversa. E ovviamente questo non è dovuto a nessuno sconvolgimento recente, anzi questo ha radici profonde, radici certo. profonde che si legano anche molto alla storia dell'istituzione Galleria d'Arte Moderna, alla storia dell'istituzione Mambo, perché ovviamente c'è un'abitudine dovuta anche all'intraprendenza di alcune direzioni, alla, alla proposta. Mai si è nella storia adeguata la proposta a una presunta Mancanza di interesse o mancanza di eh, voler avvicinarsi a contenuti alti del pubblico di Bologna. Qui mm. negli anni '70, se c'è cioè la settimana della performance, era frequentatissima, certo. i concerti e, e tutta questa. Se... Quindi eh, è vero che qui quando si propone un contenuto anche apparentemente per addetti ai lavori, autoreferenziale o difficile, che anche se bisognerebbe poi parlare di che cosa è difficile sì, e esatto. cosa no, sì. eh, la risposta è decisamente alta e questo è molto bello. Quindi, Ovviamente, e chiudo perché secondo me c'entra, e volevo citarlo, eh, in questo argomento influisce moltissimo anche il fatto che Accademia e mh. Università siano molto vicini a questo certo, tipo di sì. attività culturali e rispondano veramente alla grande, portando gli studenti e partecipando molto attivamente. Quindi, cioè, venendo un, al tuo lavoro, e al tuo ruolo all'interno di, di questa istituzione Mambo, tu sei direttore ormai da un paio di anni qui al Mambo, è diverso quindi lavorare in un museo in una città come Bologna piuttosto che in altre città d'Italia? Cioè, cioè, Vantaggi e svantaggi quali sono? Ah, bisogna fare una premessa. Eh, no, no, non lo sapevo, <ride> so che non mai, questa immagine non ho mai diretto un museo eh, prima di questo, perché comunque l'impiego che io avevo alla Fondazione San Vettore Rebaudengo a Torino era di tutt'altro tipo. Sì. Mi occupavo più di, di curatela, degli eventi espositivi. Quindi di, no, ma di coordinare si, delle residenze si respira poi <ride> e poi era, era una era una fondazione privata certo. e, e sicuramente pertanto che eh, magari anche il pensiero comune sì. sia un po' distorto perché mm. alla fine le dinamiche di un museo di arte contemporanea sono, sono le quelle, stesse sì. sono quelle. alla fine ci si occupa di mostre, adesso la fondazione Sandretto certo. Rebodengo non ha una collezione impermanente mentre qui c'è certo. anche una collezione permanente però alla fine le dinamiche di funzionamento, le professionalità museali, le, le relazioni interne sì, sono quelle, quelle. Quello che per me è cambiato radicalmente era, era proprio una questione di mansioni, perché... Eh appunto passavo da un'attività più legata alla alla produzione di contenuti, a una professionalità più legata al management, a, al coordinamento e poi qui eh, sono responsabili di sei differenti mm. spazi eh, che anche vuol dire avere un po' eh, di apertura mentale nella proposta, sempre tenendo conto delle tipicità di ogni spazio. Certo. Parlando di tipicità è assolutamente impossibile Paragonare città diverse e soprattutto istituzioni diverse. Cioè, quindi ogni storia, ogni città, ogni museo fa proprio storia a sé stante. Sì, e mm. questo è ancora di più acuito. Io me ne rendo conto quando facciamo le riunioni Amaci e quindi Associazione mm, dei sì. Musei di Arte Contemporanea Italiana. In cui ci sono 24 direttori di 24 musei. Pubblici certo. di arte moderna e contemporanea in Italia e quando ci incontriamo ci rendiamo conto sempre ed è molto bello, anche stimolante perché stimola il confronto di quanto siamo diversi certo. perché sono musei come il Mambo che sono musei civici, municipali che quindi afferiscono a una municipalità, a una città, ci sono i musei regionali, ci sono i musei ministeriali, ci sono musei che sono associazioni culturali, ci sono i musei che sono in parte pubblici, in parte privati. Chiaramente quando ti trovi a lavorare in una realtà diversa o così dissimile da qualsiasi altra, ti devi calare in questa realtà certo. qui quindi è impossibile dire <ride> ho trovato la stessa situazione, le dinamiche possono essere simili, però devi cambiare radicalmente la tua testa e adeguarla alla misura di una città, alle misure quindi dell'ambizione che può avere, il posizionamento che può avere certo. lo spazio in cui ti trovi a lavorare, ma soprattutto alle tipicità dovute all'organizzazione stessa di quello spazio, questo è un museo civico per cui gli interlocutori sono i cittadini, il sistema dell'arte di Bologna, la regione Emilia-Romagna che comunque Bologna è il capoluogo, il sì. punto di riferimento, la storia pregressa di quell'istituzione attiva dal 75 che è comunque Beh. una cosa da tenere a mente e poi ovviamente tutti l'istituzione Bologna Musei, la giunta, il sindaco, l'assessore alla cultura e, e sono un sistema a cui devi fare riferimento perché questo posto si regola in questo modo. E quindi come si fa appena arrivi in un posto ecco così nuovo, da fuori a fare i conti con tutto questo, con tutto il pregresso e con tutto sì. quello che si porta dietro. Un museo che ha questa storia come una storia come: sono il... due cose. la prima: studi, sì. studi la storia, e questa è stata la prima cosa che ho fatto. Quindi è stato un viaggio affascinante. Non, ovviamente conoscevo. Gli eventi più importanti, cilani, certo. la settimana della performance, le grandi mostre, l'apertura del Mambo con Vertigo, però mi ero perso tanti pezzi, mm. tante vere ce... conoscevo molto bene la serie di mostre aperto, mm -hmm. eh, perché le avevo studiate, le avevo viste, però sono più entrato nel dettaglio. La seconda cosa è ingrassi, fai tantissime cene eh, e qui a Bologna, infatti sono ingrassato <ride> in questi due anni, perché vuol dire quello, devi capire chi sono gli interlocutori e, e andare in giro per opening, in giro per le gallerie private, a, a conoscere i collezionisti, gli sponsor, i, gli industriali certo. più vicini con, con sensibilità verso quello che fai e ti cali in questa realtà, infatti è essenziale essere presente, eh, mm. anche perché comunque un'istituzione come la galleria d'arte moderna o Ramambo, e eh, de deve ribadire quotidianamente la propria centralità certo. e quindi il proprio essere un punto di riferimento per un sistema. E lo si è solo con la presenza quotidiana, certo. indagando e conoscendo gli attori principali. Chiaramente, venendo da fuori, non era così, per cui il eh, primo è periodo forza. è stato di, anche molto bello chiaramente un no, no, certo. lavoro fatto di relazioni fatto di conoscenze ho conosciuto persone affascinanti mondi che non conoscevo anche se erano molto vicini a casa mia però è stato bello adesso sono le persone con cui lavoro e, e interfaccio. La... ma quindi eh, un museo come il Mambori, diciamo un museo di arte moderna e contemporanea in generale e in particolar modo questo riesce secondo te a essere davvero un punto di riferimento per una comunità, per un territorio? O ci sono delle dinamiche faticose, o la gente lo, lo vede un po' come una cosa distaccata, o invece riesce a entrarci dentro e farlo come una cosa sua, come casa propria. No, non devi farla a me questa domanda <ride> perché io sono di parte e noi abbiamo l'ambizione la di dire che sì. Mm. Noi abbiamo l'ambizione di dire che il, il museo tramite le proprie azioni ribadisce questa centralità e questo ruolo anche strategico e lo, lo fa in modi diversi. Cioè, essendo già la casa di una collezione pubblica, valorizzando, esportando, comunicando un bene pubblico, assolve a parte certo. di questo ruolo. Noi abbiamo dedicato uno spazio che non c'era, che è stato strappato dalla, eh, dalla dal percorso della mm. collezione permanente l'abbiamo chiamato con scarsa inventiva Project Room e tutta la programmazione della Project Room che di solito consta di 3-4 mostre l'anno è incentrata sul territorio quindi abbiamo pensato che per produrre, proporre una programmazione nella sala delle ciminiere, quindi nello spazio principale più grande, sì. aulico, più importante del mambo volevamo portare avanti una programmazione di alto respiro internazionale con artisti mai visti prima in Italia le nuove generazioni media sperimentali questo lavoro lo possiamo fare solo se dedichiamo uno spazio al nostro territorio mm. eh, portando a galle esperienze del passato avendo la possibilità di fare delle mostre più archivistiche anche più storiche mm. guardandosi poi indietro per capire che cosa possiamo proporre oggi su quella scia. E in questa chiave sono state già realizzate da quando sono qui 4-5 mostre che vanno proprio in questa direzione. Si è parlato di alcuni personaggi particolarmente importanti che hanno legato a lo, attorno a loro un, un intero sistema mm dell'arte, sistema cittadino come ad esempio Roberto D'Aolio abbiamo parlato di alcuni galleristi che hanno il pregio di aver portato in questa regione delle eccellenze che altrimenti non sarebbero mai arrivate no, no, no. e hanno da lì dato il via a una nuova stagione come Rosanna Chiesi mm -hmm. che ha portato fluxo, selezionismo viennese a Cavriago <ride> <degli antistag> <ride> e quindi è stato veramente un, un momento mm -hmm. significativo abbiamo parlato di media quindi, ad esempio, abbiamo dedicato una mostra a, in collaborazione con l'università. Tutte queste mostre sono sempre fatte in collaborazione con altre certo. istituzioni del territorio. Ai VHS, la, la, la produzione sperimentale in VHS per della sì. fine degli anni '90, che è una cosa nata a Bologna, nata al Link, dove arrivò questa macchina che permetteva di doppiare. Eh, per la prima volta dei VHS si è espansa in tutta Italia. Questa è stata l'occasione per eh, rimettere insieme questi collettivi anonimi mm. e fare un archivio di queste esperienze. Quindi adesso abbiamo una mostra dedicata al Gruppo Reste eh, che sta coinvolgendo sulla modalità di ingaggio che usava il Gruppo Reste molti degli spazi indipendenti, e artisti del territorio. Io vedo dopo un anno e mezzo, con questa insistenza <ride> su questo tipo di mostre, che molta gente, molte persone si sentono rappresentate dal ah, museo. È... Questo è molto importante, è importante perché va proprio incontro a quello che dicevi. Il museo non è solo un luogo di esposizione ma è anche un luogo di rappresentazione de della comunità locale e eh, l'attività della Project Room va molto in questo, in questo senso qua. Ovvio che ci sono altre cose che potremmo fare, eh, stiamo pensando a un nuovo evento che, eh, ricorrente che verrà poi lanciato nei prossimi mesi dedicato proprio agli artisti bolognesi, cioè creare anche massa critica, sì. creare uno spazio all'interno del museo che possa funzionare come luogo di aggregazione un po' come i caffè eh, parigini sì. eh, per la comunità artistica e soprattutto quello che io auspico e che spero di riuscire almeno ad avviare nel, nel, nel periodo in cui sarò qua, eh, bisognerebbe identificare uno spazio da dedicare a, a studi per artisti a Bologna. Sì. Questa è una carenza eh, che questa città ha e che il museo, proprio per il ruolo del museo che, sta, che stiamo costruendo anche in questa chiacchierata deve assumersi, quindi ehm, io penso che dei Mambo Studios dovrebbero essere comunque un obiettivo principale perché eh, il fatto di portare a Bologna degli artisti, magari ogni anno diversi, che creano appunto comunità e scambio con la comunità esistente, certo. magari poi si fermano o comunque è un, un, un arrivo che crea anche dibattito, debba essere comunque uno sviluppo giusto e che questa città si merita. Certo, anche perché Bologna comunque è una città ormai di respiro internazionale, quindi è anche giusto... Ma... Come funziona poi quindi il rapporto fra il lavorare del locale e l'essere aperti all'internazionale? Cioè è? Beh, è bello per quello. Eh. È bello per quello, perché io penso che riusciamo a legittimare la scelta di portare Mika Rottenberg, una superstar dell'Art System internazionale al piano di sotto, con le sue installazioni video, visionarie. Ipercontemporanee, grazie al fatto che è sopra diciamo ok ma noi nel 95 qua facevamo sì, questo sì. tipo di sperimentazioni sì. con i VHS quindi stiamo proseguendo la nostra indagine recuperando da un lato gli antefatti e facendoli eh, rendendoli visibili dall'altro stiamo proseguendo su questa scia cercando di portare in questa città degli artisti che si meritano di entrare certo. a far parte di quella certo. storia e questo è un po' il ruolo che il museo si vuole ritagliare come punto di riferimento come ti dicevo che poi è una partita che si gioca anche a livello istituzionale a quel certo. punto perché mm. eh, il mambo è comunque un luogo aperto eh, questa, eh, questa parola questo aggettivo eh, l'apertura eh, essere aperti è un po' la bandiera no? di questa direzione. Noi abbiamo aperto tutte le finestre, gli spazi, <ride> una grande vetrina che dà sui portici e questo essere aperti lo è anche in sede istituzionale, quindi il Mambo eh, ospita, fa parte, collabora con tutti i festival di arti visive, mm. danza, performance di Bologna. Eh, perché è proprio questo è il nostro ruolo, certo. eh, valorizzare anche queste esperienze indipendenti o private eh, che sono un po' eh, veramente il cuore della produzione culturale di Bologna. Quindi il Mambo vuole essere un punto di riferimento e quindi giustamente la Vars Week, Gender Bender, Robot, Billboard Bull ti potrei fare una lista lunghissima eh, di festival, di iniziative, premi, eh, laboratori, workshop e giustamente devono interfacciarsi un po' con la realtà del luogo, e noi siamo felici che si sia creata questa consuetudine, certo. per cui, in qualche modo, si passa sempre dal museo. Ma quindi, per gestire tutto questo ambaradagno, diciamo così, ormai nel, nel lavoro di direzione di un museo, quanto c'è di management e quanto rimane di artistico? Quanto, quanto sei manager? Purtroppo il quando sei costretto di... a essere manager. Loratore lo faccio pochissimo. Eh. Ti manca. A... Mi manca molto, sì. mi manca molto, ma eh, fortunatamente ho uno staff che sopperisce perché ci sono delle persone eh, nello staff che hanno anche incarichi di curatela e di, e di coordinamento degli allestimenti che possono… qui, e poi certo. un'altra arma <ride> che, che uso è, è quella di ingaggiare dei curatori dall'esterno. Sì su Villa delle Rose e sulla Project Room, questi sono luoghi dove la mia curatela non c'è quasi mai o è una co-curatela, eh, però eh, sono molti e questo ovviamente è anche nel insito nella programmazione certo. scientifica di un museo, sarebbe stupido fosse l'espressione no, certo. semplice di un'unica persona, persona ma ah, deve essere un terreno risorsa. di confronto su Villa delle Rose è stato fatto un lavoro proprio eh, metodico in questa direzione in quanto quello è un luogo dedicato a collaborazioni internazionali quindi tutte le mostre che ci sono sono collaborazioni che sono anche dialoghi tra curatori la certo, prima mostra It's OK to change your mind che era dedicata a giovani artisti russi che è stata co-curata con Suad mm. uh, Garayeva Malekhi che è una curatrice e direttrice dello Yerat Center di Baku in Azerbaijan poi c'è stata la mossa di Mariella Simoni che era curata da Barbara van der Linden e adesso ho chiuso domenica scorsa la mossa di Goran Troubouillac che è stata fatta col CAC di Ginevra e Andrea Bellini quindi è proprio un costante dialogo, un terreno di confronto la Project Room ancora di più la certo. Project Room è veramente l'esplosione anche delle diverse voci perché rappresenta un luogo che deve essere veramente un luogo di scambio dall'altro lato chiaramente la, dal mio percorso professionale si è spostato sì. molto Uh, su una uh, posizione più di management culturale, di e identificazione e posizionamento di un'identità un possibile per un museo mm. che è un'altra cosa ma mi piace moltissimo no no altrettanto eh, è, è altrettanto, mi entusiasma. è altrettanto entusi eh, entusiasmante ovviamente è meno a che fare con gli artisti sì. che è una cosa che ogni tanto manca o no ogni, dagli tanto, ogni tanto può essere un vantaggio <ride> però dall'altro lato è entusiasmante perché sono spazi molto importanti e vedere che comunque c'è una risposta da parte sì. del pubblico, della critica agli artisti, è, è molto bello. Perché... Ma, quindi facciamo, parliamo dal lato del manager, del manager. Eh, secondo te c'è una risposta sufficiente da parte del pubblico per giustificare eh, diciamo, gli investimenti materiali e immateriali, umani e economici che si fanno in istituzioni del genere? O bisognerebbe cercare di stimolare una risposta maggiore una partecipazione maggiore questa è tutti i giornalisti tutti i politici <ride> alla fine si arriva sempre lì e la risposta sembra la stessa no, alla fine perché è un po' la scommessa di, questo, esatto. di, questi, di questi anni, no? Sì, però il punto che, eh, questo è un discorso che si fa spessissimo, sì, certo. anche con, tra gli altri direttori di museo certo. d'arte contemporanea, non solo italiani, eh, che senso ha valutare un museo dal numero di, eh, di biglietti, ehm. che adesso non sono neanche più... Cioè le valutazioni spesso non avvengono neanche più sul numero dei biglietti, ma addirittura sull'incasso, eh, ancora peggio. ancora più aziendale come modello. Eh. Sì, però eh, c'è un paragone che secondo me è calzante. Eh, adesso recentemente Repubblica ha pubblicato, eh, come fa tutti gli anni, eh, queste paginoni, questa guida dell'orientamento per gli studenti che dal, devono scegliere il liceo. Eh? Scelgono il liceo e c'è questa classifica, eh, c'è tutti gli anni, sì. di eh, dei licei d'Italia, il miglior liceo d'Italia, eccetera. Quali sono i criteri di valutazione dei, dei licei d'Italia? Sono vari, tantissimi, più che legittimi. Eh, la qualità dell'offerta didattica, la preparazione degli sì. insegnanti, la struttura... E i servizi offerti eccetera eccetera che compongono una valutazione che al fondo porta a un numero un coefficiente che poi fa questa classifica ora se questa cosa qui è accettata per le scuole perché non è accettata per i musei perché io mica valuto un liceo in base a quanti iscritti ha eh, lo valuto in base o, o peggio ancora quanto Guadagna Quanto di guadagna, quote, esatto. essendo magari una scuola privata, <ride> sì. eh, versata dagli studenti. Perché devo applicare questo modello invece a un museo che è comunque un ente culturale, un ente educativo? Questo è un po', è una provocazione ovviamente, yeah. però penso sia calzante. Noi dobbiamo pensare come musei, direttori, gente che lavora dentro i musei, operatori culturali, che i criteri di valutazione di un museo non possono essere solamente legati al pubblico. Poi io sono fortunato perché quando comunque escono i numeri del pubblico non mi posso lamentare perché il Mambo è un museo molto visitato eh, chiaramente noi abbiamo mostre temporanee, collezione permanente, museo Morandi e questo certo. siamo l'unico museo pubblico di arte contemporanea a Bologna e questo ci aiuta, siamo in un posto strategico un edificio eh, monumento della storia ma anche dell'architettura certo. bolognese e quindi siamo un museo molto valutato, ma molto visitato, ma anche non lo fossimo, non sarebbe comunque giusto, perché l'attività, la ricaduta vera di un museo non è quella del numero dei visitatori. E, e quindi questo noi dobbiamo cercare con il nostro lavoro di rappresentare. Uh, la ricaduta vera è uh, la ricaduta di educazione che, del lavoro che fa il dipartimento educativo, delle persone che tornano, del, del fatto di riuscire a portare a termine dei, dei progetti ambiziosi, eh, come portare in una città che non è una capitale eh, dell'arte, degli artisti di primo piano riuscire a produrre delle opere nuove, riuscire a incrementare la collezione permanente che è un patrimonio pubblico di tutti, questi sono gli obiettivi secondo me che dovrebbero costituire una valutazione eh, di un certo. museo, soprattutto di un museo pubblico. Il pubblico nel nostro caso ci premia, eh, però per me viene dopo questi altri obiettivi, questo dato strettamente numerico, eh, viene dopo il fatto che eh, questa abitudine, prima parlavamo di abitudine della frequentazione degli spazi espositivi, sì. In quel discorso lì l'attività del Dipartimento Educativo della Galleria d'arte moderna, adesso del Mambo, non può che non essere citato. Certo. Non voglio citare i numeri certo. perché sennò mi contraddirei <ride> quello che ho appena detto, però i, veramente il, la qualità e anche la, la sperimentazione sì. messa in campo dagli operatori culturali di, e, e da chi si occupa del Dipartimento Educativo della Galleria è commovente. Ci cioè sono grossi musei internazionali che vengono qui a vedere dire... come si muove il Dipartimento Educativo. È una vera eccellenza. Il fatto è che eh, tutta una generazione, ormai quasi una generazione e mezza di bolognesi <ride> siano passati Passata, a scuola cioè. eh, a, nei nostri musei, non solo nel Mambo ma in tutti i musei civici bolognesi, adesso ha preparato una nuova... Eh, generazioni di frequentatori certo. di quei musei e quindi noi cominciamo a vedere un ritorno di gente che, ah, ero venuta con la scuola però eh, adesso, questa è una valutazione dell'impatto vero sì. di un museo se noi parliamo del costo allora se io devo ragionare in questi termini eh, un bambino che viene al museo gratis magari dopo che ha avuto tre o quattro Uh, laboratori in classe in un quartiere periferico di Bologna, quindi ha avuto quattro lezioni, quarti workshop di preparazione della sua visita in classe gratis certo. e dove sono stati mandati due operatori del pambo pagati giustamente certo. dal BAMBO. Poi quella classe è venuta qui ed è entrata gratis, e ha avuto una visita guidata, un laboratorio. Questo, quanto è costato? Se vogliamo parlare, è certo che è costato. Certo. Eh, sì, però se non faccio queste cose, eh, non ha nessun senso la mia attività come, come museo. Assolutamente. Però, vabbè, ovviamente. Eh, Diciamo il, il discorso è sempre nell'area perché poi bisogna fare i conti, con la realtà i conti devono tornare. Certo. Quindi, come, come si fa in un'istituzione del genere a far tornare i conti? Da, da dove vengono? Allora, eh, il nostro è un bilancio trasparente, quindi non abbiamo, giustamente, essendo no, abbiamo noi un, un museo pubblico, eh, il nostro bilancio è un bilancio pubblico. Eh, noi abbiamo un trasferimento da parte del comune. Eh, come istituzione Bologna Musei, okay. quindi come network di 14 musei, questo trasferimento di soldi da parte del comune copre circa. Poi ve li litigate, ve li tirate Poi, i capelli dopo, li... esatto, dopo ce li litighiamo. Eh, ovviamente il nostro direttore Maurizio Ferretti deve lui sedare le risse, però, questo, eh, questo budget copre circa la metà del budget totale dell'istituzione tutto il resto sono entrate nostre quindi sono eh, i biglietti, i laboratori l'affitto degli spazi eh, le gestioni per le caffetterie eccetera eh, sono bandi pubblici ai quali noi possiamo applicare non quelli comunali ovviamente ma quelli della regione, della comunità europea del, del ministero dei beni culturali ad esempio un grosso Successo è stato l'Italian Council che ci ha dato un grosso budget per la mostra di Cesare Pietro Giusti che inaugureremo a ottobre quindi ci sono tutte queste eh, attività e poi sponsorizzazioni private eh, di vario tipo sponsorizzazioni tecniche, certo. ci sono dei musei che hanno eh, dei gruppi di amici del museo ehm, oppure sponsorizzazioni sul singolo progetto questa mostra è molto interessante per quell'azienda che vuole fare da main sponsor eccetera quindi più o meno funziona così, eh, chiaramente abbiamo delle politiche di fundraising che eh, tutte le istituzioni e i musei ormai devono avere okay. eh, perché le ambizioni che abbiamo sono quelle di continuare, quindi fermo restando il trasferimento del comune, continuare a okay. aumentare nostro, queste nostre entrate singole per farle diventare sempre più importanti e quindi poter investire ancora di più sulla nostra offerta quanto culturale. è facile o meglio quanto è difficile coinvolgere il privato coinvolgere le aziende in progetti culturali oggi e perché? <ride> non c'è una risposta eh. univoca di nuovo cioè, diciamo, rispetto, rispetto ad altri paesi in, in cui vabbè, questa cosa è più consolidata scherzando diciamo. un altro curatore con cui parlavo di questo che, che lavora negli Stati Uniti dice eh, voi in Italia avete un approccio completamente diverso perché se dovete raggiungere una somma per riuscire a fare un progetto voi bussate a 50 porte sì. chiedendo poco a ognuno finché non raggiungete quella somma. No, sì. invece io se ho bisogno di una somma vado finché non trovo sì. uno che mette quell'intera somma. Ecco, in Italia non c'è quello che mette no, l'intera somma. E se c'è, si è aperto il suo museo, sì. se gli interessa l'arte contemporanea. Si è aperto il suo museo, la sua fondazione, cioè, che è una cosa ottima perché entra a far parte del sistema io stesso ho lavorato in un museo privato certo. per tanti anni e in alcuni casi come in quel caso lì era colmare proprio anche un vuoto certo. a Milano colmano le, le fondazioni ah, sì. private un, ruolo, un vuoto certo. eh, pubblico istituzionale. istituzionale pubblico però garantendo un livello altissimo certo. di, di produzione che colloca un'intera città qui anche a Bologna ci sono degli esempi di, di musei privati con una programmazione ottima o con anche un indirizzo specifico sì. con i quali io collaboro benissimo Ora chiaramente quello nella mia eh, ottica di fundraising è eh, complicata sì, da sì. gestire perché giustamente chi ha il suo museo ha il suo museo sì. quindi è difficile trovare in Italia eh, un interlocutore che si prenda a cuore ed è difficile applicare modelli eh, assolutamente eh, di, di, altri, di, altri di altri stati eh, però dall'altro lato quindi c'è questa difficoltà di fondo dovuta all'ambiente poi comunque rimaniamo sempre dirò una cosa banalissima però rimane il, il paese dei cento campanili per cui c'è questo problema e <ride> questo problema è che è veramente presente sì, quindi sì, è, sì. e soprattutto nei centri appunto più piccoli rispetto alle capitali e però eh, dall'altro lato sono sempre di più le aziende, gli imprenditori che si avvicinano sì, il vero gusto. e quindi quello che è stato sdoganato un po' è anche il, lo sponsor singolo la singola presenza in cartella stampa su, sulla singola mostra perché è il tema particolarmente interessante oppure quello che funziona anche molto bene è la produzione delle opere, siccome uno dei miei Carli e questo mi deriva dalla Fondazione San Vettore mm. Baudengo da Bonami e tutte le persone con cui ho lavorato che eh, uno degli obiettivi di, di, era sempre quello di far progredire sì. il lavoro dell'artista dare all'artista la possibilità e il budget di, di fare, qualcosa, fare un di qualcosa di nuovo che è sempre un salto nel vuoto ma è veramente certo. la quintessenza di fare una mostra o essere un curatore sì. e, e quindi mi è rimasta questa cosa e qui cerco di portarla avanti in questo ambito specifico l'aiuto del privato è molto interessante. Okay, si in è anche più stimolato in questo senso. È molto più e vedo che funziona. Questo funziona molto. Mm. C'è un mondo del collezionismo uh, bolognese, emiliano, molto uh, ricettivo e interessato, mm. appassionato. E devo dire che in queste cose ci sono vari esempi, in questo anno e mezzo che sono qui, di collaborazioni che hanno portato dei risultati molto buoni. Quindi poi come funziona? Loro acquisiscono l'opera? Funziona che io ho un artista che mi propone, eh, su mio suggerimento, un di un progetto nuovo. Il museo non potrebbe sostenere sì. eh, quella spesa il collezionista privato mette a disposizione quella spesa nell'ottica poi, una volta finita la mostra, di comprare okay. all'artista l'opera il, il museo non c'entra niente in tutto ciò però ha la possibilità di eh, di, di avere in mostra certo. delle opere nuove di far progredire quel lavoro e l'artista ha la possibilità intanto di realizzare delle opere che difficilmente avrebbe avuto il budget per realizzare, ma poi anche di vendersi quindi alla fine di avere ancora un tornaconto. La Quadratura perfetta del cerchio in questo discorso e poi se quell'opera, quel collezionista la lascia al museo. Ah eh. Cosa che è successa in alcuni casi e quello è proprio perfetto esatto, perché sì. è un'opera che è stata prodotta ad hoc per questi spazi, che è stata resa possibile grazie a un intervento privato e che rimane a disposizione del pubblico anche... Fantastico. Succede speriamo succeda sempre più di più spesso. però quello è un modello che vedo funzionare ma quindi come com funziona questo genere di lavoro avete qualcuno che lo fa sistematicamente o è fatto a... no perché dipende molto da, mm. da progetto a progetto mm. e, e poi ovviamente eh, cioè, ci sono questo. vari livelli sia di, di proposta di budget che di collezionismo certo. Quindi eh, ci può essere, ad esempio, la mia prima grande mostra nella sala delle Ciminiere è stata questa mostra che si intitolava Dead Zit, sull'ultima generazione di artisti in Italia, un metro e mm. ottanta oltre il confine, che eh, dava una fotografia, una rappresentazione eh, della generazione di artisti italiani nati negli anni 80 e primi 90. In quel caso erano oltre 56 artisti e collettivi e molte delle opere che gli artisti mi hanno proposto erano eh, delle nuove produzioni. In quel caso ha funzionato benissimo, cioè, in molti casi eh, il progetto dell'artista l'ho sottoposto a collezionista, una persona che conoscevo che poteva essere interessata quindi, a quelle... cioè, quindi, proprio dalle relazioni dirette sì. e personali, non c'è il classico ufficio found ma no. è, in Italia da qualche parte secondo te no, c'è la situazione che ha sì, sono eh. tantissime. e Noi adesso abbiamo attivato un uh, però esterno, abbiamo, mm. abbiamo trovato appunto con le procedure che possiamo da, come amministrazione cioè. pubblica, abbiamo attivato una, uh, una collaborazione. Proprio in quell'ottica lì, perché sono strumenti che bisogna provare. Sarà un, sarà un esperimento, ci sono altre, ad esempio la Fondazione Cineteca di Bologna ha un'azienda che si occupa di fundraising, anche su, su quella scia lì. Certo. Eh, anche l'istituzione Bologna Musei. Eh, no, no, è sicuramente una strada da, eh, da, da percorrere, sì. da approfondire. Certo. Ma e quindi come... adesso sto rimanendo sempre un po' in campo... Management. come si racconta un museo così, così complesso come il Mambo? Come si fa a far passare fuori in maniera semplice? Perché poi il messaggio alla gente deve arrivare in maniera semplice questa complessità. Ma, eh, si, si fa attraverso dei piccoli gesti, ma significativi. Quindi eh, si fa attraverso il fatto che Uh, abbiamo ottenuto un'apertura un serale, mm. che sembra una cosa sì, <ride> uh, banale, ma, no, no, non, ma lo lo so, so, so non lo è per niente. Quindi il giovedì sera noi chiudevamo alle 6.30, adesso chiudiamo alle 22.00. Mm. Questa è una cosa che viene percepita sì, certo. molto. Sì. Eh, perché eh, in realtà ho convinto i miei capi <ride> dell'opportunità di questo capi e i sindacati eh, no, no, <ride> ma quelli per fortuna non hanno detto niente no, eh, perché il Mambo aveva moltissimi eventi mm. serali mm. questi eventi serali ovviamente causavano uh, un'apertura straordinaria il personale doveva fermarsi mm. guardia sala, reception, books e eh, vede però erano... Vari, random. Nel, random nelle giornate, quindi ho detto: Ma se noi categorizziamo una serata, possiamo poi focalizzarci, certo. centrarci esclusivamente su quella serata lì e eh, focalizzare i nostri eventi su quella serata, in modo che si sappia che quella è la serata Mambo. E quindi noi adesso, questo dopo un anno mm. sta cominciando a funzionare adesso ad esempio siamo a marzo e fino a giugno abbiamo tutti i giovedì pieni mm. quindi e questo da un lato del calendario funziona risparmiamo anche un po certo. di soldi sulla gestione certo. del museo ma soprattutto la gente comincia a venire e comincia a pensare al museo non solo come un luogo dove si va ogni volta che cambia certo. la mostra certo. perché purtroppo le mostre non riusciamo a cambiarle ogni certo. settimana certo ma che, in cui si può andare anche tutte le settimane, perché il giovedì sera come minimo ti puoi bere un buon aperitivo nel nostro fantastico caffetteria Bar Ex Forno e eh, assistere a una conferenza o un artista un artistock, che sera una succede? performance. Sai che qualcosa succede, questo piccolo gesto mi comunica anche un'identità di ah, museo sì, sì che appunto non vuole più essere il luogo da visitare ogni qual volta o una volta nella vita, volta nella vita per vedere tipo la collezione permanente esatto. oppure quando viene un tuo amico dice, oh, ti porto a vedere Morandi ma invece no, ti porto il giovedì che c'è, ovviamente comunichiamo evento per evento però mi piace pensare sì. che la gente può anche dire Vabbè, il giovedì andiamo lì sì, sì, anche senza non, non sapendo che cosa esatto. ti aspettare oppure un altro piccolo gesto è stato quello di Uh, aprire la grande vetrata che dà sotto i portici sì. e, e quello ha un po' sconvolto certo. tutti quelli che erano abituati a vedere il museo prima ha detto ah, wow perché cioè, è cambiato qualcosa e, e questo beh, non è una una, no, no, cioè, una cosa inusuale, no, ci sono, sono quelle... moltissimi musei, come eh, la Galleria, il Pompidou, sì, che sì. Eh, hanno però grandi Per, per ver... Bologna, insomma. Una cosa però vedo per... che quelle cose lì funzionano proprio nella percezione sì, pubblica sì. dello spazio perché sotto il portico, tra l'altro, i portici sì. di Bologna che sono un simbolo della città i 42 chilometri di portici sì. <ride> e eh, la candidatura sotto il, no il portico eh, del mambo passano migliaia di persone sì. ogni giorno ora, ogni di ognuna di quelle persone lì può avere un una piccola in vista settimana. della mostra, sì. della mostra nella sala delle ciminiere e da un lato mi dà eh, questa apertura e senso del museo pubblico come uno spazio sì, certo. aperto no, che non, insomma, non è chiuso in se stesso non devi essere... Sicuramente pagare un, un biglietto per poter avere una preview non abbiamo paura di dire dentro c'è una mostra, sì, anche infatti. se te ne vedi una fetta bene. Dall'altro lato, da, da, da fuori, vedi la città che è ancora più importante se sì. vuoi, perché è il museo che si affaccia sul suo contesto. Sì. E, e quindi questi piccoli gesti, secondo me, comunicano molto di più che le politiche di, di, di, di bigliettazione, di, di, di tariffe o di orari. In realtà io penso che quello che sta funzionando di più siano appunto questi piccoli gesti che ti dimostrano un pochino eh, il, il modo, la modalità. Un'altra delle cose che facciamo è la, la festa del mambo durante artefiera. Adesso è diventata un po' una consuetudine sì. in questi due anni che il sabato sera, che è la notte bianca dell'arte a Bologna, ci si, ci si ritrovi... Alla fine di tutto il giro, estenuati da una settimana di opening <ride> e, e incontri, ci si ritrovi al Mambo per festeggiare mm. l'arte contemporanea in città e per scoprire il programma del Mambo per tutto l'anno. Ecco, questa è di nuovo una cosa: sì. il museo è aperto gratuitamente per tutti. Sì. Tutti gli spazi sono aperti, si possono vedere mosse, collezioni permanenti, si può bere un e c'è musica e vengono artisti a fare performance. Questo è di nuovo un momento che eh, racchiude in sé un significato molto più ampio. Che ok? okay sì. Questo è il museo di tutti e la settimana dell'arte alla fine si conclude idealmente questo percorso della Settimana dell'Arte a Mambo, dove ci, si dà un po' un'agenda dell'anno. Si scopre un po' quello che sarà sì, l'offerta di tutti. Gli appuntamenti ricorrenti, in qualche modo, fanno le consuetudini, creano poi un rapporto esatto. in realtà è, ed è molto bello. Ma venendo il discorso che stavi accennando delle strategie di biglietteria, comunque il modello di funzionamento del museo oggi, eh, quindi, diciamo il modello classico, ecco, pago il biglietto, entro, mi vedo quello che voglio. Secondo te è un modello che può funzionare ancora o c'è qualcosa che può cambiare e migliorare? Parlavo per esempio qualche settimana fa con un, uh, con un uh, ragazzo, un, un operatore, anche lui del settore culturale che si occupa anche molto di videogame e parlavamo di questa idea di poter applicare il modello dei videogame al museo, che sì, <ride> sembra una follia. Detta però in realtà ci sono tante cose che potrebbero, potrebbero ritornare per esempio anche semplicemente il modello diciamolo con una parola brutta di business oggi il videogame che fai non lo paghi più il videogame lo scarichi gratuitamente lo puoi usare gratuitamente e paghi solamente delle cose in più degli esatto. delle cose. non potrebbe anche il museo andare in questa Io, direzione eh, anche qui si è visto, ad esempio recentemente con la polemica o comunque il dibattito relativo alle domeniche gratuite sì. eh, anche qui è completamente diverso museo per museo cioè, torniamo al discorso che facevamo sì. prima dove eh, ovviamente nelle, io sono molto favorevole alle domeniche gratuite perché vedo che il pubblico del mambo in quelle domeniche gratuite aumenta riesco a gestire quel flusso sì. di pubblico ne ho un beneficio anche economico perché comunque il pubblico non paga solo il biglietto qui consuma alla esatto. caffetteria si compra, il libro. si compra il catalogo consulta i libri in biblioteca sì. cioè comunque fa girare la macchina quindi non è che bisogna starli a guardare io ho un biglietto di ingresso di 6 euro intero 4 euro ridotto quindi chiaramente le economie derivanti dai biglietti non mi spostano eh. tantissimo, però mi sposta invece eh, il catalogo comprato, la caffetteria che funziona, il museo pieno e tutti quei, quei discorsi, e quindi non si può fare un discorso generale, e invece la domenica gratuita agli uffizi o al Colosseo crea disastri, Gente che si sì. porta via le opere <ride> e nei sì. bagni che bisogna pulirli ah, sì. ogni due ore perché poi i problemi dei direttori sono questi qua. Io sì, ti do esatto. l'ingresso gratuito, ma anche a Bologna, eh. museo archeologico, museo in Piazza Maggiore, eccezionale, secondo museo etrusco d'Italia con una collezione veramente eccezionale e ad esempio loro con le domeniche gratuite hanno problemi di questo tipo. Sì. Mi dicono, io ogni tre ore devo mandare qualcuno a ah, sì. pulire i bagni sì. perché ho migliaia di persone per le sale, devo mettere guardia sala in più quindi sì. è, è un discorso che non si può fare eh, in senso generale, io sono molto d'accordo sul fatto che il museo pubblico debba consentire delle gratuità sì. in particolare eh, ai residenti sì. quindi su quei discorsi lì io sono sempre molto favorevole, eh, in particolare sui residenti e in particolare sulle collezioni permanenti, sì. quindi il modello il modello videogame si, si scarica gratuitamente, esatto. cioè si entra gratuitamente. gratuitamente alle collezioni e si paga la mostra temporanea, esatto. mi sembra un modello sì. molto giusto, sì. sia ideologicamente che fattivamente, certo. perché la collezione è lì, io ovviamente spendo per valorizzarla, spendo per tutelarla, per conservarla bene, però la mostra ha un investimento particolare, certo più pressante, preciso, per cui ti chiedo un biglietto per quella sì. mostra lì, che valorizza anche un po' eh, l'esperienza diversa che tu faccio. Quindi su quello sono d'accordo. Le domeniche gratuite comunque mi trovano d'accordo, magari cadenziate nel tempo, magari non tutte le prime domeniche del mese, magari con eventi particolari, come funziona molto bene la giornata del contemporaneo Già. Amaci, come funzionano molto bene del, la giornata dei musei bolognesi, questo che abbiamo proposto, eventi che riescano non solo a dire alla gente puoi entrare gratis, ma entri sì, esatto. gratis perché oggi esatto. è la giornata dell'arte contemporanea in Italia, perché oggi i musei di Bologna festeggiano eh, la loro identità. Sì. Eh, questo lo trovo più giusto che non orizzontalmente. L'altra cosa che invece, eh, che pure trovo molto interessante e un margine di ragionamento che penso che prima o poi tutti i musei faranno, è quella della stagionalità. Mm. Un po' come i biglietti aereo, sì. anche nella settimana, mm. anche nelle diverse fasce orarie. Questo ha molto senso. Sì. Ha molto senso dire se vieni martedì paghi meno certo. che se vieni sabato. Sì. Eh, oppure se vieni alla settimana dell'arte, se vieni ad agosto, eh, paghi diversamente certo. se, che se vieni a ottobre. Eh, questo penso sia in realtà il più uh, interessante, interessante. E, e sviluppo delle politiche tarifazioni. Mi mm -hmm. no, stavi, stavi dicendo prima delle entrate collaterali, cataloghi eccetera, eccetera, mi hai fatto venire in mente una domanda <ride> che a me sta molto a cuore, io nasco come editore, faccio editore da tanti anni, soprattutto di cataloghi sì. d'arte. Ha ancora senso fare i libri cartacei e perché? <ride> <ride> Beh, per per so, un museo, ovviamente. Ho, ho anche in questo una, una risposta ambivalente, perché in realtà eh, sì... Sì, ha ancora senso, ha ancora senso perché comunque resiste la, sì. la memoria cartacea certo. e le, most le mostre passano ma i cataloghi resto, restano. Sì. E, e, e comunque ancora il catalogo monografico uno strumento per gli artisti, sì, una certo. sorta di consacrazione certo. dell'artista eh, e quindi sì, ha ancora senso investire in progetti editoriali dall'altro lato eh, stiamo cercando di un po' superare i modelli editoriali presenti per cui sia il catalogo di The Zit che in realtà è un'opera, mm. quindi un artista ha partecipato alla mostra facendo il progetto del catalogo e un altro artista ha fatto come opera il, la font del catalogo, oh, quindi diventa anche il catalogo, libro, quello certo. un libro, un, catalogo, eh, un, un materiale di conquista e uno spazio espositivo l'ho definito eh, ulteriore mm. e, e su quel modello lì sono state fatte diverse esperienze da quando sono qua quindi non è sempre il catalogo sì. foto dell'opera sì. descrizione sì, no? ma è sempre un'occasione un certo. quello che c'è da superare non è tanto il catalogo cartaceo secondo me, che ha ancora una sua validità quanto più il modello catalogo mm, sì. uh, quindi appunto le didascalie che ho messo in mostra le rimetto nel catalogo, invece no quello no, certo. che può essere considerato veramente un ulteriore spazio espositivo uh, a corredo della mossa è permanente perché è poi effettivamente la cosa che rimane Sì. Eh, oppure comunque probabilmente lavorare sul contenuto in una maniera differente perché oggi il contenuto eh, vuole e deve forse anche essere più liquido, noi per esempio stiamo lavorando molto su questo concetto che non è più il supporto o il contenitore la cosa importante, quindi il, la carta o il digitale non, forse non bisogna neanche fare più questa distinzione, ma quello, sì. che, quello che vogliamo raccontare, quello che, quello che vogliamo raccontare certo. che può essere... Sviscerato dalla esatto. carta al digitale in un corto Assolutamente e poi sono occasioni. Io penso che eh, il prodotto editoriale relativo a una mossa sia anche un'occasione, sì, sì. perché, eh, ad esempio, mica Rottenberg, Mica Rottenberg, eh, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, ha avuto 12 cataloghi monografici in 6 lingue. Eh, lo so perché li ho studiati per preparare la mostra e quindi quando poi si è trattato di pensare a fare un progetto, un prodotto editoriale che accompagnasse mm -hmm. la mostra, ci siamo detti ma che senso ha fare... fare l'ennesimo, esatto. il tredicesimo catalogo in due anni del tuo lavoro, sì. tra l'altro Mica è del 76, ha un portfoglio ampio, ok, però le opere sono quelle, sì. quindi alla fine quindi se uno li mette, come io in libreria le... se uno li mette tutti vicini sono i cloni. Esatto. Eh. E allora cosa abbiamo fatto? In quel caso lì abbiamo trovato un testo che Germano Cerant aveva scritto due anni fa su di lei, che non era mai stato pubblicato. Abbiamo detto va bene, allora facciamo un compendio alla mostra. Un piccolo libro si chiamano Instant Book, è una collana di libri che fa il mambo. In cui, in occasione della mostra, pubblichiamo quel testo: testo approfonditissimo, inedito, e così è stata occasione per fare veramente un'opportunità per dare un, un valore aggiunto in più alla mostra che, che non fosse il, ca, il catalogo sì, canonico sì, esatto. per la mostra di Julien Charrier stiamo lavorando su, su questa dinamica di nuovo non sarà il catalogo opera di, di descrizione ma un prodotto completamente diverso che la gente che verrà avrà la possibilità di, di comprare un oggetto che è andato a casa non è di nuovo la mostra esatto. ma ha una sua vita a sé stante deve essere un libro con una sua vita a sé stante e un contenuto che che Magari ti fa anche uscire fuori dalla carta, ti porta per altre strade. E penso che voi ci avete la collana InstaBook. Noi abbiamo fatto invece un progetto che in realtà abbiamo preso spunto dalla New York Public Library eh. e facciamo gli InstaBook, cioè i ah, libri sfogliabili sulle certo. stories di Instagram, che è una cosa. Che anche eh, questa era una abbastanza... cosa degli instant book, instant book invece si chiamano i nostri eh, che è stata pensata progettata da Franco Maraniello mm. con l'ufficio editoriale qui interno uh, del Mambo che si occupa poi della veste grafica dell'impaginazione della realizzazione materiale e che io ho continuato perché è un, è un modello molto interessante sì, costano 5 euro e si sa che è uno strumento aggiuntivo No? e quindi certo. devo dire che anche le, le vendite eh, di questi oggetti Funziona. funzionano molto mm. bene ah sì perché che non, è non è il catalogo sì, da 50, 50 euro, 60 euro del... impegnativo sì. Eh, sì, no? infatti che poi il turista si deve portare dietro nelle sì, sì, borse sono molto leggeri e funzionano sì. bene sì, sì. quindi progetti per il futuro tuoi e progetti per il futuro per il mamma <ride> Bah, eh, dunque io sono quasi a metà mandato mm. e Mi trovo molto bene Quindi sto cercando di, di gettare un po' le basi Magari anche per provare a rimanere Cercare comunque Ma eh, di... come funziona dal punto di vista? Cioè... Ci sarà un altro bando mm. sicuramente O comunque io scadrò nel 2021 Però insomma io Uh, sto cercando di lavorare non pensando a, a quella scadenza, mm. ma cercando di fare un discorso di più ampio raggio. Questo, Nella... questo non è un po' un limite. Che ogni Quindi, pochi anni è un limite, perché ma... uno in quattro anni ai quattro anni è un, un po' che è complicato è. il primo anno serve per capire dove esatto. sei finito il secondo per capire come fare le cose e poi adesso sto cominciando Fini. a fare. Eh, cioè, è, è veramente un tempo limitato è un tempo, molto, è un tempo limitato però funziona così mm. cioè, bisogna anche pensare che se vuoi uh, lavorare in questo settore devi anche imparare a lavorare con queste no, certo. condizioni eh. Eh, però quello che sto cercando di fare un po' appunto perché mi... Trovo molto bene. Stiamo facendo anche delle scelte strutturali per poter gettare le basi e anche quello di ragionare più a più lungo termine, nella speranza poi di poter essere confermato, essere rieletto, insomma, rinominato e vedremo questo. Quindi eh, in futuro mi vedo ancora qui nel senso a, a, al Mambo a Bologna cercare di continuare questi discorsi che sono aperti moltissimi sono, sono moltissimi gli obiettivi mm. che abbiamo che vanno dalle grandi mostre eh, che stiamo cercando di, di continuare a portare a Bologna grandi artisti mai visti prima in Italia, collaborazioni internazionali e tutto questo. C'è un discorso su, sugli studi degli artisti sì. eh, che mi piacerebbe cominciare veramente a gettare le basi per la realizzazione dei Mambo Studios e, sì. e poter pensare insieme a, a un qualcosa che, che possa poi appunto sopravvivere anche alla mia sì. esperienza qui, ma, ma punto, essere un punto di riferimento anche per quel, per, per quel sì. settore lì degli spazi dedicati agli artisti. Eh, poi eh, ci sono dei discorsi relativi che mi piacerebbe eh, avviare a possibili collaborazioni stabili con l'Università, quindi pensando a progetti formativi in comune, eh, percorsi educativi in comune, sulla scia di grandi musei all'estero soprattutto. Noi abbiamo la fortuna di avere Uh, in città la più antica università del mondo, il primo DAMS, sì. uh, primo Dams mai pensato sì. è nato qui, mi sembra giusto che in, città, in questa città il DAMS e il Mambo facciano sì, sì. un progetto insieme. E su questo stiamo lavorando, però è un progetto a lungo termine, e poi ne ho altri che se vuoi sembrano più piccoli, ma non lo so, simbolici ecco mi piacerebbe riportare le ciminiere al loro antico splendore Wow. quindi queste ciminiere della sala delle ciminiere mm. che noi di nuovo un piccolo gesto lo spazio espositivo sì. si chiama sala delle ciminiere adesso e le ciminele ci sono, le abbiamo liberate da tutti i buri di cartongesso eccetera ma sono delle colonne bianche così e mi piacerebbe con l'aiuto della sovrintendenza restaurarle e riportarle al loro antico splendore di ferro e mattoni certo. sembra una cosa piccola ma io penso che possa veramente essere il simbolo esatto. anche di un cambio di vista su, sullo spazio ritorniamo alla politica dei piccoli gesti ah, certo. e dei piccoli passi sì, certo, sì, certo. Sì, certo. che sono poi alla fine quelli che, che funzionano e che danno dei segnali eh, costanti nel tempo e a cui la gente poi ha anche modo di affezionarsi è chiaro sì. poi ovviamente ci sono anche continuare le progettualità che sono avviate quindi una riflessione seria sul, sul territorio come mm. le residenze per artisti che fortunatamente riusciamo ogni anno a, a proporre dare la possibilità agli artisti di venire a Bologna a vivere la città certo. e produrre dei progetti qua va bene quindi Seguiamoci e vediamo, Volentieri. e vediamo che cosa riusciamo a portare avanti. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. <ride>